E allora diamo il via, facciamo partire la 38esima edizione di Vivi Città insieme, facciamo questo countdown partendo da 3, pronti? 3, 2, 1, 1 via! Via! <ride> via! Via! Via, via, via città. alla edizione, edizione Vivi numero 38 delle Vivi Città di Roma. È partito! La 38 edizione!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 La tua partita è tutta una di responsabilità.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 Avete aperto oh, questa edizione con una presentazione in una scuola, il liceo Newton di Roma, è stata una scelta ben precisa anche per parlare oltre ovviamente ai diritti, a un altro diritto importante quello che è proprio lo sport nelle scuole. Lo abbiamo fatto presso il liceo scientifico Newton di Roma, eh, sport ed educazione ecco, sono due facce della stessa medaglia, sin dal primo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 Vivicità a porte aperte che tornerà quest'anno nelle carceri italiane. Tante giornate dedicate a questo. Sì, proprio così. Dicevamo appunto della partenza avvenuta presso la casa circondariale di eh, Ragusa, poi la vivicità verso la casa di reclusione di Verziano a Brescia, nel carcere di Catanzaro. Poi il 22 aprile sarà la volta del carcere Gozzini di Firenze e poi via via sino ad arrivare alla fine di maggio per completare vivicità e a quel punto avremo corso e camminato in ben 21 eh, istituti eh, penali italiani. Ancora una volta è Pescara, la città più eh, veloce. Sul gradino più alto del podio femminile sale Marica eh, Monaldi, eh, mentre sul gradino più alto del podio maschile sale un atleta eh, italiano di origini del Burundi, Leons Bukuru. Vivi città che torna in grande spolvero, finalmente poi diciamolo con gli anni di Covid. Ben 34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 con delle passeggiate ludico-motorie aperte a tutti. La corsa dei diritti, questo lo slogan scelto per l'edizione numero 38 di Vivi Città, consueta festa di sport per migliaia di partecipanti. 35.000 volte grazie, perché 35.000 sono state le persone, cittadine e cittadini di ogni età che oggi hanno partecipato alla 38esima edizione di Vivicità. ancora una volta appunto abbiamo corso, abbiamo camminato quest'anno in 34 città, in centri urbani e non solo, per i diritti, e dalla pace alla sostenibilità ambientale, veramente grazie, grazie ancora una volta, il popolo di Vivicità ha dimostrato il valore dello sport sociale e, e per tutti, avanti così in quella che sarà una grandissima primavera di sport veramente per tutte e per tutti.